Buon day, io sono Barbuto. Aspetta, aspetta due secondi, io non faccio un video tu da due anni, che cazzo devo fare alla intro? Tu fai la tua intro e io che cazzo dico? Eh no, io ti io sono Jack. Va bene, questa la metterò, lo no. sai? Okay. Buon day, io sono Barbuto, ma non ho la barba. E io sono Jack, <ride> e ho gli occhiali. Benvenuti nella serie più divertente, più... eh, sul mio canale. Oggi andremo a reagire a dei TikTok, ma non a dei TikTok eh... qualunque. Ai TikTok dei collegiali I mitici I mitici I TikTok Alle donnole. Allora. allora qua abbiamo preso una compilation Ci abbiamo nuovi TikTok collegiali Collegio 4 Andiamo andiamo andiamo Fai fare farle risate va Siamo carichi? Allora io non so i nomi Tu? Non sapevo ma cosa fosse il collegio Fino a <ride> due minuti fa Vabbè adesso non esageriamo <ride> Vedo solo un nano adesso Allora Vabbè, partiamo Okay. Qua sono tutti insieme. Eh? Ma lui è seduto e alto così. <ride> non lo so. Provate a dircelo voi. Secondo voi è seduto? No, vabbè. Questo qua lo dobbiamo lui fare. Lui è davvero no. fatto così comunque. Secondo me. <ride> ma <lui. ride> tutti insieme? Eh? Guarda, l'ho sempre di nano che fa pure così. <ride> Cazzo. Sì, ma qua non twerca nessuno, ragazzi. Bisogna twercare. Uh. Twerca prova. Uh. Uh. E la concia dell'allora Beh Mi sa che stanno insieme Come fai a starci? Il collegio, il collegio è recitato No No recitato. Però prima non di dire non ho a uno, Quindi si stanno dicendo da soli che non Infatti si capace. vede che siete dei cani a recitare Nel fegge 3 ore dopo come l'ho detto in tv 3 hours later Lì, sì. ancora non è finito no. giorni di pausa questo perché essendo improvvisato basta oh, oh. ballato sempre il nostro audio di ugo 2 3 la concede a 1 2 3 però magari tu mangi <ride> eh no no no Vi hanno pagato per dire queste cose, dite <ride> tutte le stesse cose, identiche. <ride> Era nel contratto? <ride> Mi sbagliate? Eh? Eh? Però lei l'avevo già vista questa, la, la non è una con le sopracciglia strane Tutti Guarda come stanno muti, lui nella prima puntata c'aveva i capelli buoni e niente. La personalità, dov'è la personalità? Questa è personalità senza personalità. Li vedi? Ragazzi comunque essere bravi per Non siete portati. No. Non siete portati per te. Ma nemmeno io. Nemmeno lui. No, ma chi non sono... lo facciamo. <ride> no. Eh? Fai balletti da quando? Eh? eh? un balletto, vai vuoi vedere? Un balletto. Sì, sì, almeno scoppiamo sta cosa. <susurra> Questo è un balletto. <susurra> <susurra> Faccio un piano doppio piano shit. Come? come si fanno fa... le Solo le loro ben tre ci sono. L'importante ah che. Ah no, è quella lì, lì no, lì no quella, che è che è lì, è quella lì, lì è quella che mena. L'importante è che ci.. Ah ecco perché è stata espulsa allora. Perché picchia. È stata espulsa? Sì. Ho visto oggi su fanpage. Io non sapevo neanche cosa fosse il collegio fino a due minuti fa, cheat. Vabbè, ma gossip, gossip, gossip. Il allora, ultima. perché questo, questo, questo TikTok, come sapete, alcuni TikTok hanno bisogno dell'occhiale da sole Eccolo, l'occhiale da sole Questo ha bisogno di occhiali da sole Di che persone persone? Di chi Mi hai permesso? Fernando, entra pure Sono già entrato <ride> Cosa fai da queste parti? Niente, è passato di qui E come mai passavi di qui? Stavo facendo una passeggiata Ma abito a 200 km una lunga passeggiata Mi hai permesso? Se mi ricorda un mio amico <ride> sono già Di cui non farò nome Daniele Montani, <ride> Ha visto che le compilation su youtube sono finite Siamo andati a ricercarle direttamente noi Senza Di guardarli Interessati Senza guardarli, siamo andati ad occhio Quelli che ci ispiravano Ok Vai <ride> Partiamo con George, George Così sappiamo anche George. Giorgio Sciupilano Cosa farà adesso? Niente Nulla, nulla Ma che TikTok sono? Che TikTok sono? Guardiamo questo qua il capo è tornato! Cosa fa? Cosa fa? Oddio! Oddio! Eccolo! Oh ma il capo mi piace questi TikTok! E avanti, avanti! Oh, questo è difficile, eh! Facciamolo noi! Adesso proviamo! Vedi, questi sono i tagliati. Questi che cerchiamo. Quest, quest questi Questo. Complimenti, complimenti! Sono Vai, allora, com'è che era? Tu fai così. Dici no e infigo in the way <wish> strong. <ride> ok, allora adesso andiamo sulla playlist di quelle di Jack. Olé Olle! Selezionati da me. Abbiamo il nostro man. Giulio! Giulio Maggio! Mascotte del canale. Giulio! Mascotto. Quando vuoi, invitato qua in mezzo a noi Video insieme Quando vuoi, andiamo no, Secondo me a lui ci serve uno sgabello Vabbè, se lui si siede qui, alle spalle ci arriva Ecco, non so no, Ti voglio bene Giulio, senza offesa nah, nah. Della gang gang Tu non sei della gang, gang gang Ma le fotte eh? Sai che però Morte, Ce l'ha, eh? L'animo da trappersi Ce l'ha! Ce l'ha! Davanti a me di notte avrei paura, <ride> ti giuro Grande Giulio, mi piace Te sei quello con più personalità dopo Giorgio Lui è un altro del collegio? Eh, lui è dice, ma perché? Perché lo sta facendo? cosa sta succedendo? E oh ma tutti i loop sono i tuoi No, gli le ha leccato il no? naso Come gli le ha leccato oh il naso? Ma Dio, lo sono perso, riguardiamolo Oh mio Dio, il naso Riguardiamolo Questo video termina qui un po' diverso dal solito, di solito reagisco a ragazze, a ragazzi, ragazzi hot, ragazzi hot, balletti di ragazze, balletti di ragazzi Oggi è collegiale. collegiali, collegiali, fateci collegiali. altri tiktok perché io voglio reagire ancora, mi raccomando, voglio divertirmi. George più tiktok, George, Giulio, vogliamo Giulio, più, Giulio, Giulio pure te, tutti e due Ma qui Vogliamo più te. tiktok di George di George E di Giulio, e di Giulio. Insieme Soprattutto pure. di George George, George. Più George. in palestra George. Così prendo spunto Più vedo video di dove ti togli la maglietta Così mi motivo E mi emoziono <ride> Perché tu Questo me lo fai batto Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao <ride>